A dare importanza a questo evento e a tutta la vicenda che appunto, ci sta dietro come voi eh, ben sapete, abbiamo qua tre nostri parlamentari che sono Andrea Cioffi della Commissione dei Lavori Pubblici al Senato, eh, Luigi Gaetti, vicepresidente della Commissione Antimafia al Senato e Riccardo Ruti della Commissione Antimafia alla Camera dei Deputati. Eh, noi siamo qui appunto per raccontarvi, ognuno di noi vi dirà qualcosa eh, e spiegherà il nostro punto di vista sulla vicenda che ha coinvolto appunto il Lombardi in questi giorni. Allora, noi chiediamo le dimissioni di Maroni, chiediamo le dimissioni di Maroni in quanto eh, ci siamo stupiti che Maroni sia stupito di, quello, di quanto è successo, eh, invece chiediamo, ma Maroni fino adesso dove ha vissuto? Noi in Commissione Antimafia abbiamo più volte eh, posto l'attenzione e eh, cercato di far capire il problema degli appalti, della gestione dei lavori pubblici, di infrastrutture lombare, chiedendo maggiori controlli, chiedendo moralità e legalità nella, eh, nella concessione degli appalti siamo restati inascoltati, abbiamo paventato il rischio di, eh, di illecità nella, nella gestione degli apporti pubblici e dei lavori pubblici della regione Lombardia e nessuno ha detto niente. E infatti poi è successo questo. E inoltre Maroni ha detto che questa è una vicenda del passato, in realtà non è assolutamente del passato, perché il Presettore Lombardia gestisce lavori oggi tra i più importanti della Regione Lombardia, gestisce milioni di euro di lavori pubblici, pensiamo alla sanità, pensiamo alle autostrade, alla Brevevi, alla Tem, alla Piedemontana, quindi è una vicenda ospedali per quanto riguarda la sanità, quindi è una, è una vicenda attualissima, non riguarda la scorsa legislatura, anche perché... Maroni, la Lega, la scorsa legislatura, era a governare la regione Lombardia, quindi eh, anche loro sono pienamente coinvolti, eh, coinvolti in questo. Inoltre Maroni eh, proprio, proprio ieri ha nominato Robusti come eh, sostituto di Porro, ha nominato il suo collaboratore, Cioè abbiamo una persona implicata in queste vicende e Maroni per dare continuità ai lavori, come scusa di continuità ai lavori, eh, nomina un suo collaboratore, cioè lui non sapeva niente, il suo di quanto succedeva. Quindi questo noi ci chiediamo, ma è un segno di continuità dei lavori o un messaggio di continuità, nel senso di dire noi facciamo ancora quello che, eh, come quello che è sempre stato. Ma quale continuità? Nei lavori o nel sistema che si era creato? Quindi noi, alla, alla, e soprattutto alla luce di stamattina, che riteniamo inaccettabile che Maroni non sia venuto subito, doveva correre qui in Consiglio regionale alle 10 a spiegarci, invece ha avuto un impegno istituzionale. Quindi questo è una grave mancanza di rispetto del Presidente Maroni per il Consiglio regionale. Quindi alla luce di questo noi chiediamo le sue dimissioni. Le chiediamo le dimissioni di Raffaele Cattane, Presidente del Consiglio regionale, in quanto eh, così a priori ha difeso a spada tratta queste persone arrestate ed indagate, lui che è rappresentante dell'organo istituzionale più importante di Regione Lombardia, queste, avere questa presa di posizione così forte lo consideriamo inaccettabile, per cui per noi anche Raffaele Caterno deve dimettersi. Adesso cedo la parola a... Bani, posso fare una domanda? Sì. Maroni era un appuntamento a Confindustria stamattina? Sì. Forse perché eh, il presidente Confindustria sì. ha detto che Expo deve continuare nonostante esatto, tutto. Ecco, questo, questo, questo è quanto, ecco, questo, anche questo è veramente inaccettabile. Si è schierato. Esatto. Anche il presidente Confindustria. Allora, cominciamo con, eh, con gli altri interventi. Io do la parola ad, eh, ad Andrea Cioffi, che è il nostro commissario al Senato per i lavori pubblici. Grazie. Esatto. cose abbiamo svotato aggiunge a tutto sì devi aumentare un po' voluto. devi alzare o oh, avvicino più, avvicino avvicino più. <ride> <ride> bene, qua non abbiamo i potenti mezzi del Senato però <ride> i potenti mezzi per il Lombardi rispetto alla campagna si messi diversamente non meglio diversamente eh, a parte le battute allora noi eh, che cosa abbiamo visto semplicemente con la dichiarazione di grande evento di Expo 2007 siamo entrati nella gestione dei grandi eventi dell'era Bertolaso questo che cosa ha prodotto? semplicemente una deroga a 139 articoli di legge per accelerare le cose di questi 139 articoli ben 44 sono articoli del codice dei contratti e degli appalti quindi noi andiamo in deroga e con queste deroghe si creano problemi perché è semplice no? questa, questa visione? Perché noi dobbiamo continuamente andare in deroga delle leggi perché dobbiamo raggiungere degli obiettivi? Sarebbe opportuno fare le cose in tempo e ancora una volta ci troviamo in questo loop, che è lo stesso loop dell'era Bertolano. Per non parlare poi dell'operazione diciamo, sulla rendita fondiaria, che è sempre lo stesso problema che avviene in tutta Italia sui piani regolatori. Se noi sappiamo che per la prima volta nella storia di tutte le esposizioni universitarie, Expo Milano è stata fatta su un suolo privato, non era mai successo che venisse fatto un suolo privato e l'agenzia del demagno ci dice che quel suolo, se fosse rimasto su un agricolo eh, avrebbe avuto un valore economico di 10 Euro al metro quadrato, ma se fosse diventato zona D, cioè zona industriale e commerciale, avrebbe avuto un valore di 163 Euro al metro quadrato, abbiamo pagato questo suolo 163 milioni di Euro e in 263 milioni di euro ci sta un'area che era della fiera e un'area che era di un privato. Quindi ancora una volta vince la vendita fondiaria. Queste piccole cose semplici ci fanno capire quali sono i reali giochi che ci sono sotto Expo e sotto la forza di Expo. Noi urbanizziamo un'area con i soldi dello Stato, i soldi di cui sono un miliardo e 3 il complesso dei soldi che si vengono spesi. 900 milioni ci rimette lo Stato e 400 ci rimettono la Regione, la Camera di Commercio e tutto il resto. Urbanizziamo quest'area che è di Arexpo ed è stata data in concessione a Expo fino al giugno 2016. E dopo che cosa faranno su quest'area? Come valorizzeremo, perché usano sempre questa parola, valorizzare quest'area? Chi ne avrà un guadagno? Ecco, chiediamoci queste cose, queste semplici cose. Io eh, volevo dare semplicemente una riflessione. Eh, Senato? Un... Eh. Senato? Sì, Senato, Luigi Gretti, Commissione Antimafia. La riflessione che volevo fare è esattamente questa. Eh, il numero dei controlli che eh, si stanno creando proprio per evitare le infiltrazioni mafiose. Quindi si è creato un comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere si sono create già la seconda edizione delle loro linee guida, si sono creati dei piani di controllo di cantiere, si sono intervenute con la prefettura, con GICSEC, la via che fa il controllo insieme al DNA, le forze dell'ordine, il gruppo ispettivo antimafia e con tutte le procedure che esse ne conseguono. Ecco, questo per dire che quanto così tante strutture entrano, quanti sono i controlli che si devono fare, evidentemente c'è un problema. C'è un problema sia a monte, nel senso che veramente qualcosa non quadra, sia poi un problema coordinare tutto questo. E infatti anche tutto il discorso delle white list, cioè tutte quelle ditte che devono essere inserite volontariamente, eh, che non hanno problemi antimafia, con delle diversità fra eh, città e città. Ecco, quindi questo capite bene che se c'è tutto questo è perché sotto ci sono delle grosse problematiche che tutti questi enti lo sono in grado di risolvere grazie a proposito della vicenda Expo quando Letta si è insediato e è diventato eh, Premier disse la criminalità e le mafie non pensino che l'Expo sia l'occasione di avere mano libera saremo duri e impressibili Dopo una settimana il Governo aveva chiuso la Direzione Investigativa Antimafia e Malpensa. questo già è indice della situazione, subito dopo nel 2012 ricordiamo che c'era stato un camion che era sfondato uno dei cantieri dove, uno dove è stato rubato uno dei mezzi di un'azienda che aveva vinto uno degli appalti e ricordiamo anche che nella scorsa legislatura nella commissione bicamerale sulle comafie era stato detto ed affermato che quasi il 100% dei cantieri in Lombardia, relativamente al movimento terra, era in mano all'Andrangheta. Ora bastano queste considerazioni, oltre tutte quelle che sono state, si possono fare dopo le vicende degli arresti di infrastrutture lombarde, per capire che in realtà ormai in Lombardia, così come tantissime altre zone d'Italia non c'è più un problema eh, di infiltrazioni mafiose, perché questo è un dato di fatto. Forse a mio parere ci sono al massimo delle infiltrazioni di legalità, e questo è il vero, vero scandalo, perché ci sono delle infiltrazioni di legalità che quasi danno fastidio a un sistema che campa sul silenzio dei cittadini e spesso dei media che non si accorgono di quello scandalo che sta accadendo qui a Milano e Lombardia e in tutta Italia con la politica che va a braccetto con la mafia, con le mafie e questa è la stessa cosa che è capitato 20-30 anni fa in Sicilia e nei territori del sud e che nonostante tutto quello che è accaduto si sta riversando in forme diverse in giacca e cravatta in Lombardia e a Milano Semplicemente noi quando siamo entrati in questo palazzo abbiamo iniziato subito a denunciare tutta una serie di storture di questo sistema formigoniano che si è, insomma, si è diventato negli anni 18 anni di un impero, sono difficili da distruggere <ride> e di certo Maroni non è il cambiamento perché sta dimostrando nei fatti che sta semplicemente tutelando le forze politiche che hanno sottolineato con Formigoni dato che la sua Lega ne faceva parte. Noi siamo andati a fare un tour ai siti Expo e ci hanno deriso tutti, oggi i fatti dicono che evidentemente avevamo ragione, però l'importante è che alla fine tutti arrivino sulle nostre posizioni. Però mi sento di lanciare un messaggio chiaro alla, a Maroni e a Cattani, ovvero noi siamo qua a fare opposizione vera, forse siamo l'unica opposizione che c'è in questo palazzo, continueremo a controllare le strutture perché noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni nella sanità, stiamo portando avanti indagini e approfondimenti di natura politica con tutti gli strumenti amministrativi che abbiamo a disposizione per tutta una serie di bandi e appalti che ci sono e che sono secondo noi pericolosissimi, dove ci sono sempre le stesse aziende che partecipano, si spartiscono. Le vittorie degli appalti e la cosa, insomma la casualità io non ci credo molto e quindi siamo molto preoccupati ma siamo qui a rompere le scatole perché non molliamo facilmente. Dario Violi, noi con uno spray settimana scorsa abbiamo fatto un intervento contro il parassitismo di questo palazzo, parassitismo di una politica che si attacca ai soldi e che gestisce i soldi come se fosse un affare proprio. Abbiamo letto nelle varie cronache dei conflitti di interessi quando diciamo che sono tutti uguali non siamo solo noi a dirlo, sono i fatti che lo provano provano che ci sono consulenze milionarie a due avvocati uno che poi lavorava per Impregilo azienda no, notoriamente vicina al centrodestra, e uno che lavorava per CMB una delle tante cooperative rosse che lavorano su appalti di infrastrutture lombane quindi noi siamo qua a denunciare queste cose sono tutti uguali si spartiscono la torta, si spartiscono gli affari, cercano in modo unitario di convincerci che qualsiasi strada, autostrada, infrastruttura sia necessaria, ma poi vediamo quei fatti per chi è necessaria, è necessaria per le imprese degli amici che guadagnano devastando il territorio e lasciando debiti o pezzi diroccati nelle campagne attorno alle città, quindi questo noi è quello che vogliamo denunciare, c'è lo diceva un'informativa della Guardia di Finanza nel 2012 che erano in conflitto di interessi nessuno ha mosso un dito, finché non siamo entrati qua noi maggioranza e opposizione andavano a braccetto e nessuno andava ad approfondire quello che già la Guardia di Finanza facendo il proprio lavoro denunciava quindi oggi ci siamo, ribadiamo la nostra presenza, senza di noi, anzi con noi non possono assolutamente dormire sonni tranquilli <ride> Deve interessare prima di tutto tutti i cittadini lombardi perché eh, non si deve pensare che è un qualcosa di estraneo, è un qualcosa che ci riguarda quando avvengono arresti così eh, importanti ai vertici di una società interamente partecipata da Regione Lombardia e siamo sempre di fronte al solito intreccio insano che purtroppo è sistematico all'interno di questa regione e che noi intendiamo rompere definitivamente fra manager di enti pubblici, regione Lombardia e compagnia delle opere, perché adesso cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. della politica partitica che consente, per questo noi diciamo tutti a casa, perché con questa classe dirigente della politica partitica non andremo da nessuna parte, bisogna riportare l'onestà all'interno delle istituzioni, riportare i cittadini comuni a interessarsi delle questioni del bene pubblico, il nostro bene, quello che è di nostra proprietà e quindi anche questa falsissima, oserei dire fetida, riverginazio, siglata dalla stretta di mano fra Maroni e Pisapia sull'affare Expo che vuole archiviare la questione degli arresti come se gli arresti in infrastrutture lombarde non ingenerassero in un cittadino informato il legittimo sospetto di collusioni anche sulle opere Expo. Questo noi intendiamo ribadirlo nonostante le numerose censure, perché il cittadino deve finalmente reagire e chiederemo mobilitazioni continue contro questo sistematico eh, impianto di corruzione che avviene in Regione Lombardia, ma è speculare rispetto a quello che accade nel nostro Paese. Brava. Allora, io direi una cosa molto ha promesso di ma non ha passato un anno ormai con la sua giunta, non c'è alcuna discontinuità su gran parte di ciò che fa. Io vorrei parlarvi brevemente, una delle promesse che lui ha fatto è una maggiore trasparenza, la trasparenza sembra una moda intellettuale, in realtà è un concetto fondamentale per portare un maggior controllo dei cittadini sulla cosa pubblica. Vi faccio solo due esempi, io ho chiesto informazioni, eh, ovviamente con a strumenti ufficiali, Milano non mi hanno neanche risposto. Ho chiesto documentazione all'ombra di informatica, mi hanno preso in giro per mesi, mandandomi pezzettini di carta, infine mandandomi dei documenti coperti da commissis, cosa assolutamente legale, ho dovuto fare un ricorso al difensore regionale, non se avete mai sentito una cosa del genere. Quindi continuano a gestire le cose come se fosse cosa loro e non cosa pubblica, negano informazioni all'esterno, noi abbiamo fatto anche uno studio sulla eh, ottemperanza, insomma rispetto normative di fa sulla trasparenza imposta alle pubbliche amministrazioni e la Regione Lombardia con tutto il suo sistema regionale di Enti e fondazioni è largamente deficitaria su questo fronte. sente poco, no? sente poco? Si riesce ad alzare un po'? dai dai, vai Solo due aggiunte. Eh, oggi questi scandali hanno dimostrato che davvero sono tutti compatti gli uni con gli altri. Pensate al Presidente del Consiglio regionale Cattaneo, il quale fino alla legislatura precedente era il Presidente dell'Organo di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde. E quindi non potevano sapere. Oggi lo è del Tenno e quindi anche lui è coinvolto in primis in questa situazione e lo sono anche gli altri consiglieri dell'organismo di sorveglianza e quindi Altitonante, e quindi Datoia e quindi Anelli che anche loro vogliamo sapere che cosa hanno fatto dentro il consiglio di sorveglianza di infrastrutture lombarde. E non solo, abbiamo un presidente di Confindustria che si che adesso bastano le indagini della magistratura perché dobbiamo proseguire quei lavori. in totale spregio agli imprenditori onesti che lavorano nella legalità e queste sono le persone che vogliono difendere i lavoratori e gli imprenditori. Per farlo dobbiamo invece liberarci della zavorra che è la corruzione, il malaffare, gli appalti con la discrezionalità di cui ormai siamo a conoscenza che in realtà fanno crollare le imprese serie e che danno da lavoro onesto. E quindi chiediamo le dimissioni di questi personaggi che hanno saputo solo cogliere un aspetto del Movimento 5 Stelle quando chiedeva Expo diffusa e sostenibile. L'hanno diffusa? Questo sì, hanno diffuso in tutte le province lombarde, tutte, il malaffare e la discrezionalità degli appalti. A Cremona-Mantova è sotto indagine, dove c'è sotto indagine anche il polo ospedaliero di Mantova, a Monsebrianza dove c'è il San Gerardo coinvolto, a Pavia, a Bergamo per i riuniti, a Brescia, ogni provincia lombarda è coinvolta in questo scempio. Questo sì, sono riusciti ad essere davvero eh, attenti e diffusi in quest'opera magnifica. Adesso lasciamo spazio alle vostre domande. Una, una domanda, a livello nazionale grazie al Movimento 5 Stelle è stata introdotta questa normativa secondo cui il politico non può dire più che non sapeva, il caso locale è applicabile per la regione Lombardia su questa cosa? Cioè, Maroni può continuare a dire ma io non sapevo, cioè, ah, gli verrà riconosciuta una responsabilità politica direttamente grazie a questa norma che viene introdotta? Adesso non so chi mi voglia rispondere. <ride> io penso che, la penso che la responsabilità politica è assolutamente in capo a chi governa una regione e quindi non si può assolutamente sottrarre alla responsabilità noi continuiamo a volte a confondere la responsabilità amministrativa con la responsabilità politica la responsabilità politica è ovviamente più alta e non può essere disgiunta quindi non si può dire questa è una cosa che ha fatto quello che c'era prima di me a parte che stavano insieme con qualcuno, già l'ha detto prima, ma la responsabilità politica è assolutamente in carico a colui che rappresenta tutti i cittadini, quindi non è assolutamente pensabile che ci si cammini fuori da una cosa del giorno. Da qui la razza delle dimissioni dell'intera giunta. Ma posso aggiungerti una cosa? Certo. La responsabilità c'è nel momento in cui l'attuale arrestato ex DG di Infrastrutture Lombarde... Era appena stato lanciato, proposto come subcommissario all'Expo in rappresentanza della Regione Lombardia. Questa persona era già stata raggiunta da avvisi, da, da richieste di indagini, insomma tutta una serie di accertamenti di aver ricevuti e allora noi. Per difenderlo cosa abbiamo fatto? Volevamo candidarlo come subcommissario ex, mi sembra che la responsabilità ci sia, tant'è che Maroni appena è successo l'arresto ha detto no ma non era vero, l'hanno scritto i giornali, dopodiché gli hanno fatto notare che le aveva dette lui queste cose, allora ha corretto dicendo me ne assumo la responsabilità politica. Ecco, si cambia come le bandieruole. noi crediamo che per ridare valore alle istituzioni, come ci chiedono sempre dentro questo palazzo, bisogna fare in modo che le parole diano seguito ai fatti e viceversa. Invece qui si racconta le favole e poi si procede la propria strada, questo è un problema secondo noi di coerenza che manca credo sia a livello nazionale e anche qui insomma mi pare evidente. Grazie, grazie io ho una domanda Buffagni aspetta